6.2 ragazzi. Ciao ragazzi io sono pronta stasera vi porto con me al castello di trezzo precisamente non entreremo dentro perché il castello è privato ma sono comunque in attesa del permesso questo però non toglie il fatto che potremmo comunque assaggiare una piccola anticipazione di quello che potrà essere un'indagine il castello fu realizzato nel 1300 su commissione di bernabò Visconti. sorge a picco su una doppianza del fiume adda è circondato quindi da questo su lati e come ogni castello che si rispetti ha i suoi fantasmi. Stasera andrò ai piedi del castello percorrendo a piedi dei tornanti che mi portano giù fino al fiume che costeggia il castello. Lì troverò una piccola stradina dove anni fa ho scoperto che c'è un passaggino segreto dove si può accedere a una grata che affaccia a una delle stanze dei sotterranei del castello. Lì ho intenzione di svolgere l'indagine. Ci sono moltissime leggende che girano intorno al castello di Prezzo. Una di queste è la tragica morte che colpì Bernabò Visconti per mano di suo nipote e rivale Gian Galeazzo Visconti e anche una delle sue sfortunate figlie che pare si sia gettata da una delle torri del castello. Allora, pronti? Andiamo. Mamma mia. Dicono di avervi visto qui. Su questo sentiero. Sì. Eravate persone che abitate nel castello all'epoca? praticamente qua sotto c'è acqua eccolo ci dovrebbe essere un passaggio qua forse è presente qui in questo momento un momento segnare intanto sto filmando anche con la videocamera c'è qui in questo momento? Sono venuta qui perché Le testimonianze parlano di avvistamenti, di dame. Ma il metro però me non segnala niente 4.4 la temperatura si alzata da 3.9 a 4.4 4.5 e il K2 brilla qualcuno mi sente? 4.5 questo castello 4.6 di chi era questo castello no chi sei? Sei la figlia di Barnabò. Barnabò Visconti era il proprietario di questo castello? 3.9 scende ha degli sbalzi di temperatura da 4.5 a 3.9 punto 7 Marna è qui qualcuno della famiglia vi sconti Puoi raccogliere energia da tutti questi strumenti. Raccogli energia e comunica con me. Di sì No, so. c'è qualcuno che riesce a dirmi qualcosa per favore È vero che all'epoca la dama di questo castello si è gettata dalla torre? 1.3 il meter 0.4 come si chiamava la dama che si è gettata dalla torre? come? O così uh. uh Arriva Mario Gerida 3.7 3.6 3.5 3.6 3.4 Mi urli forte il tuo nome, per favore? Cos'era quell'ombra che ho visto, che mi è sembrato di vedere? 0.1 Oh mio Dio Oh mio Dio, si è scaricata la cassa. Ok, ho chiesto di prendere l'energia dagli strumenti, e si è spenta la cassa. Ok. Puoi darmi una dimostrazione? Vuoi fare un rumore? A brillare, puoi fare rumore e darmi un segno della tua presenza per favore? Poi non ti disturbo più, vado via. Cappado impazzito, ragazzi, cappato impazzito. La cassa non funziona più, mentre sta andando ancora il ghost box. Proviamo a capirci qualcosa. 0.3, 0.5, visto un picco. Sei stato tu a spegnermi la cassa? Questa è stata una voce maschile, non sono riuscita. 0 6.2 ragazzi, 6.2. Hai preso tua energia dalla cassa? Okay. Chi sei? Posso chiederti il nome, per favore? Sei il padrone del castello? Puoi manifestare per favore? 1.5, 1.1, 0.7, 0.3 Ti va di darmi un segno della tua presenza facendo spostare qualcosa all'interno di quella stanza? Oh mamma fino a rosso, mamma mia, 0.1. Mi senti un rumore all'interno della stanza. Il videocamera intanto sta filmando. È già quasi scarica, non ci credo. Ma che strani rumori fanno? Tu privilegiat per tutto. 2.7 0. No, ho detto qualcosa. Ma lascia me che non ti do la bocca. Puoi fare un rumore, per favore? Vuoi fare un rumore, per favore? Fai un rumore. È passato un orbs. È andato a finire... È andato praticamente qui, vicino al bastone. Butta giù quell'asse di legno. Riesce a fare un rumore così? Anche piccolo. Si sta scaricando la batteria della videocamera. Oops. Fatti vedere Fatti vedere per favore Fatti vedere per favore Fatti vedere per favore sembrato di vedere ancora una lucina piccola